Ehi hey Google, vado a fare un giro in bici. Ma dove c***o vai, che c'è il coronavirus? Devi stare a casa che se cadi e muori manco possiamo farti il funerale. Pirla. Dai, oggi c'è il sole, esco a piedi da solo. Robe da matti. Ma cosa ti dice la testa? Sempre che tu ne abbia una. Stai a casa e dimostra di avere senso di responsabilità. Allora porto a spasso il cane? Tu non hai un cane. E se rapisci di nuovo quello della vicina questa volta finisce male. Se non mi lasci uscire dimmi tu cosa fare. Preparati i popcorn e fatti una maratona di serie tv su Netflix. Le più belle le ho già viste tutte. Allora ammazzati di seghe su Pornhub visto che puoi fare la premium gratis. Porco. Ok ma stai calma a dire il vero sei tu che non capisci un e cerca di non rompermi più le palle almeno fino a domani.